Il 29, il 30 e il 31 marzo del 2019, poco, poche settimane fa, si è svolto a Verona il congresso mondiale delle famiglie. E in Italia si è fatto un gran parlare di questo evento, proprio perché sono andate a toccare delle tematiche molto importanti, anche con delle tesi controverse. E ci sono alcune opinioni su questo, di quelle che emergevano, su cui è importante rispondere, perché si è parlato anche di terapie riparative. Le terapie di conversione o terapie riparative sono dei percorsi eh, psicologici rivolti alla modificazione dell'orientamento sessuale di una persona, eh, fondamentalmente eh, allo scopo di recuperare o ricostruire o costruire un orientamento sessuale eterosessuale che si ritiene, per gli autori delle terapie di conversione, eh, danneggiato o in qualche modo non funzionale. In questo senso queste terapie sono qualcosa che ormai da molto tempo è sono state bandite e tacciate come un qualcosa di ascientifico, da non eseguire, da non mettere in pratica, ma durante questo convegno questi argomenti sono riemersi. E ognuno poi ha diritto alle sue opinioni, a parlare di quello che preferisce, ad avere... Eh, di punti di vista più o meno originali su qualunque cosa, ci mancherebbe. Contemporaneamente, però, a questo evento è capitato che alcuni di questi argomenti, come questo sulle terapie di conversione, eh, fosse espresso come se fosse un'opinione scientifica, come se ci fosse un valore scientifico dietro a questi argomenti. E questo diventa pericoloso. Facciamo attenzione che quando poi si portano in pubblico certe opinioni ammantandole di un senso scientifico quando non ce n'è, c'è il rischio di fare della disinformazione, distribuire delle fake news, quello può essere un problema perché alimenta la confusione e poi eh, delle riflessioni che hanno poco senso. Le terapie di conversione o riparative smettono fondamentalmente di aver senso eh, per riparare riparative ancora prima di nascere, in realtà, nel 1973, quando nel manuale del DSM, il manuale statistico-diagnostico dei disturbi mentali, è stato eliminato il tema dell'orientamento sessuale dell'omosessualità da uh, quelli che potevano essere considerati dei disturbi mentali, perché è stato considerato che era soltanto un orientamento sessuale come molti altri e quindi come qualcosa non da curare come era la vecchia concezione della sessualità ma come qualcosa che facesse parte della naturale espressione dell'orientamento sessuale della sessualità umana. In questo senso le terapie riparative hanno, perdono un po' di senso prima di nascere perché nascono successivamente negli anni Ottanta, con tutta una riflessione sul se allora non c'è qualcosa da curare, ci può essere comunque qualcosa da riparare nell'ottica che l'orientamento sessuale sia prodotto da un problema nella relazione eh, nella relazione materna o paterna, o genitoriale in generale. E questo, però, è un qualcosa che non ha mai trovato nessun riscontro nella comunità scientifica e che appunto ancora ritorna nell'idea che ci sia un qualcosa che si è danneggiato nel creare l'omosessualità, che è un'idea che poi non trova nessun fondamento. Ma appunto per questo ci sono poi forse quattro argomenti che sono principalmente alla base di quelle che sono tutti questi movimenti di terapia e di conversione. E fondamentalmente sono uno Il fatto che l'orientamento sessuale omosessuale sia sbagliato che è un'idea che è molto difficile da argomentare eh, perché bisognerebbe quindi capire come si possa andare a valutare che un gusto nella sessualità sia giusto o sbagliato. Gli orientamenti sessuali di base ad oggi si considera che siano 5. Eterosessualità, omosessualità, bisessualità, pansessualità, sessualità. Quindi già andare a ragionare sul fatto che l'orientamento sessuale omosessuale sia sbagliato è un qualcosa molto complicato. Eh, se ne parlassimo come se fossero dei, dei gusti parleremmo del fatto che eh, il cioccolato è giusto e la vaniglia è sbagliata o viceversa eh, il pistacchio com'è giusto o sbagliato cioè argomenti che relativi a, al cibo e all'alimentazione risultano assurdi però quando parliamo di qualcosa invece di un po' più astratto come l'orientamento sessuale che è un qualcosa legato ai gusti nella sessualità diciamo questi argomenti a volte possono sembrare sensati quando poi hanno poco consistenza. Un secondo argomento, che tende a essere la base delle terapie di conversione o riparative, tende a essere l'idea che l'eterosessualità sia l'orientamento sessuale naturale, mentre tutti gli altri siano orientamenti sessuali innaturali o comunque diversi da ciò che la natura avrebbe voluto. E questa è una riflessione molto confusa perché poi la definizione di naturale cambia... Eh, spesso secondo seconda dell'interlocutore di cui stiamo parlando. Per alcuni l'espressione genetica è, è l'unica naturalità possibile, però poi l'interazione ambientale non si capisce bene che ruolo abbia, per alcuni l'aspetto culturale fa parte della natura, per altri no. È molto difficile mettere a fuoco questi argomenti, anche perché poi l'essere umano è un essere sociale. C'è cioè, tutta una storia filosofica sulla diatriba tra natura e cultura. Eh, ma stando appunto su questo, anche se fosse un qualcosa di più legato a un'espressione genetica o più legato a qualcosa di culturale. Se un qualcosa si ripresenta in modo costante nella storia umana, non si capisce quindi come sia possibile che, se non è un qualcosa di naturale, gli orientamenti sessuali alternativi all'eterosessualità siano ancora presenti. In teoria, se fosse stato di naturale, è un qualcosa che sarebbe dovuto estinguere da parecchio, e invece non è così. Una terza idea alla base poi delle terapie riparative, tende a essere l'idea che eh, l'orientamento sessuale sia solo un comportamento e quindi si sia modificabile. Ed è una prospettiva che tra l'altro non prende assolutamente in considerazione il fatto che dietro all'orientamento sessuale c'è un gusto, non è solo il fatto che si faccia qualcosa. Cioè non si è eterosessuali, omosessuali o bisessuali soltanto perché si hanno rapporti con qualcuno o non si hanno rapporti con qualcuno. Ehm, infatti, per esempio, una persona... Vergine, che non ha mai avuto rapporti sessuali, di che l'orientamento sessuale è. Se l'orientamento sessuale fosse legato al comportamento, chi non ha mai fatto sesso, allora non ha nessun orientamento. O chi sceglie di non mettere in pratica un comportamento sessuale, magari per un voto religioso. Quindi quella persona poi diventa priva di, di orientamento sessuale, non ha più nessun desiderio. È una logica che poi, appena la si prova a mettere in discussione, cade rapidamente. Come l'ultimo punto, che finisce per essere anche un po' più preoccupante di altri, cioè l'idea che alla fine il benessere sessuale possa essere qualcosa di peccaminoso e secondario, cioè qualcosa che in realtà se viene portato avanti, se viene perseguito, sia solo per lussuria, per eh, un egoismo particolare che non, non faccia parte del comodo in cui si dovrebbe vivere. E questa è una logica un po' più pericolosa di tutto il resto, perché quindi inizia a stabilire, sulla base di alcuni, l'idea che ci siano dei modi giusti e dei modi sbagliati di vivere, dei modi giusti di avere certe priorità e dei modi sbagliati di averne delle altre, che è un qualcosa su cui complessivamente ognuno può avere la sua opinione, ma l'idea di imporre agli altri la propria scala di priorità è preoccupante. In questo senso quindi io non volevo aprire poi tutta una riflessione scientifica su cosa si fa e cosa non si fa, perché... Su questo posso riassumere brevemente il fatto che eh, le terapie riparative o di conversione sono deontologicamente inaccettabili per uno psicologo e quindi in Italia, visto che l'articolo 4 del codice deontologico degli psicologi stabilisce che lo psicologo poi rispetta i valori, l'orientamento sessuale e tutte quelle caratteristiche che rendono unica la persona, non va a portare la propria scala di valori, le proprie priorità, le proprie decisioni su un'altra persona. E quindi, senza bisogno di argomentare più di tanto, in Italia terapie di conversione, terapie riparative sono inaccettabili e impraticabili. Se qualcuno le mettesse in pratica da psicologo verrebbe radiato dall'ordine dei psicologi, se qualcuno le mettesse in pratica da non psicologo farebbe abuso della professione e quindi sarebbe perseguibile per legge, quindi anche lì eh, in entrambi i casi fa qualcosa di illegale. È tanto importante che però sia chiaro che Alcuni ragionamenti alla base di questi, di questi argomenti, presi in modo generico, possono sembrare più o meno sensati. Poi, se affrontati leggermente, anche iniziando a chiedersi qual è il senso di queste opinioni, spesso diventano argomentazioni poco credibili ed è importante che questo sia chiaro. Se c'è quindi una difficoltà rispetto ai dei dubbi sul proprio orientamento sessuale, sul proprio modo di vivere, la sessualità, il rapporto con gli altri, quali sono ottimi argomenti su cui fermarsi, magari chiedere anche perché no un aiuto in psicoterapia ma non un aiuto volto direttamente al sono sbagliato fatemi cambiare un aiuto volto al capire se stessi e poi prendere delle decisioni consapevoli su cosa fare o cosa non fare nella propria vita coerentemente con quelli che sono i propri gusti e le proprie priorità che è qualcosa ben diverso dal sono sbagliato fatemi cambiare è qualcosa che invece va nella logica del sono in difficoltà e vediamo di uscirne. Anche in questo chiedere aiuto è il primo passo per migliorare.